Questa sera cosa andremo a fare? Prima di tutto vi andrò a leggere uno dei messaggi truffa che mi è arrivato su Telegram, non so per quale motivo, ma è arrivata una di quelle cose che anni fa arrivavano tramite mail. Adesso si sono evolute anche loro nel mentre, così a caso. Non so perché mi hanno, hanno cercato giusto me, sai, forse sarò l'unico con quel nome su Telegram guarda caso, ha dovuto apprendere, il... meno male che è una di quelle cose che puoi decidere tu se rispondere, se accettare o meno. Come vi posso spiegare? Classico mes... Classica email barra messaggio truffa di gente che ti dice che ti è morto un parente che aveva un miliardo di dollari messi da parte. Veramente da, da ridere. È da ridere questa roba. Di solito questa, questi messaggi, queste mail, li sentivo soltanto tramite TV. È successo a un tizio che ci credeva, anzi abbiamo anche visto quel, questo tizio che ci credeva a questi messaggi e gli ha risposto, gli ha dato pure i soldi, gli ha dato, perché per farti ricevere questi altri soldi di questo parente morto, ti devono arrivare in una banca, che decidono loro, dove tu per aprirlo devi pagare soldi su soldi, quindi... E questo tizio intelligente ci è caduto con tutto il corpo all'interno di questa truffa. E gli ha dato tipo... Non mi ricordo se gli ha dato 2000 oh, euro man. in totale. Che poi gli dava un po' alla volta sti soldi. E qualcuno, un certo... come si chiamava? Joseph McClaglin, così si chiama, questo tizio ha deciso che Dovevo caderci anche io in questa truffa, ma ahimè non sa con chi ha a che fare con uno che difficilmente ci cade in queste cose. Vabbè, Secondo te devo essere proprio un fesso che devo dire, guarda, devo avere 5 milioni di dollari perché un mio parente che nemmeno so l'esistenza di questo parente fantomatico. No, no ovviamente. Non sono il fesso di turno mi sembra più che ovvio quindi ri buonasera. Emanuele te avevo già salutato prima durante il follow dicevo prima di iniziare comunque con questa roba vi ricordo che si può supportare il canale con le sub sub call prime che ovviamente sono gratuiti i bits e le donazioni classiche, quindi se volete dare una mano. Ecco, che stavi a dice Che se la di Andre? Niente, non stava dicendo niente. Vabbè. E quindi, quello che andiamo a fare questa sera è leggere prima questa roba, commentarla un po' con la chat, sempre se c'è qualcuno in chat. E poi, uh, e poi, quel che succede, succede, ciao, giustamente. Al, al, al, al, eh. al? Ci spieghi? Parli, Andre, parli. Salve Desiluna, buonasera, benvenuta, o bentornata, non so, dipende, dipende. Sono io con l'account nel telefono nuovo, ah. giustamente volevo salvarmi, sull'altro telefono no. la tua live. Hai fatto no, bene, semana. hai fatto bene. Ecco, grazie comunque per aver lasciato il follow, grazie mille, ecco, nell'attesa che quell'altra genia de, de, dell'altra ospite arriva perché ha detto un minuto e arriva ma questo minuto è passato quasi, un, un, quasi dieci minuti maledetta lei appena arriverà lì dirò delle belle parole ovviamente sempre in amicizia sempre in amicizia <ride> ma lasciamo stare dai no, lasciamo no, stare finalmente ecco finalmente appunto e quindi e quindi parleremo di questa roba io ci ho salvato qui il messaggio non l'ho letto da ieri quando mi è arrivato che ho letto solo questa cosa dei 5 milioni perché sapevo già appena ho letto il, la prima riga che diceva un tuo parente lontano del caccio era del dell'uccaino do, doccaccio L'ha mandato sto tizio da... a ah, da Dubai a di... ah, no, sta lavorando... io dove era sto tizio, aspetta... Ah, che era morto durante il terremoto dell'Indonesia nel 2006, ma chi cazzo... Chi lo conosceva sto tizio? Chi lo conosceva? Cioè mi mettono in mezzo a certe cose solo perché... devo dovevano truffare la gente per dare soldi su soldi. Maledetti, maledetti. Pure su Telegram sono arrivati sti tizi. Non bastavano gli email che fortunatamente la maggior parte non hanno mandato in spam. Anzi, ci avrei una mezza voglia di rispondere, ma non so che cazzo gli devo rispondere. La risposta divertente ci può stare. Mm, non voglio esagerare. Finito? Che cosa? Si, io non so cosa gli sta qualcuno. succedendo. Oggi. Non so cosa gli sta succedendo questa sera. Lui entra, esce crash. A me sarà la connessione del Burundi. Sarà boh. Non lo so. Eh, tu mi senti? Certo che ti sento. Certo, ti sento forte e chiaro, ma più che forte... No, pur sì che... Eh, che ti hai detto? No, è strano, che, uh... Cara, strano ma, che... Stavo dicendo è strano che, um, che tu mi senta dopo... Se mi fai... che Se mi senta dopo... Un po'. parli respiri parli e siamo in uh, in the live strano strano Ho vabbè detto. Parli. Parli papà, diciamo parli che papà. non così a caso talmente a caso e quindi poi dopo, ovviamente, se c'è tempo, se si riesce, facciamo anche dei mini giochi con la chat, delle robe. Vediamo adesso cosa fare eh, eh, delle tante eh, robe. Eh, Potremmo provare anche... Eh, anche Scribble non sarebbe malvagio. Vedremo, vedremo. Ovviamente dovrò fare in modo che... Uh, se si gioca a queste robe, facciamo in modo che non si bari, ovviamente. Perché... Mm. alcuni possono bello allora non è l'ordine del giorno dai e eh, lo so che è l'ordine del giorno però non mi sembra molto giusto nel, nel giocare cioè, cioè è, è come se tu vinci facile in poche parole <ride> Ma vabbè Oh, finalmente Ce l'hai fatta, Anto Ce l'hai fatta Mi sa che oggi uh, Bosco ti fa oggi, concorrenza no, Bosco, con il lag Ti fa concorrenza Perché lui è cresciuto già tre volte In uh, 20 minuti di live No, vabbè Ecco, ecco l'unica cosa che è cambiata da oh. 5 minuti a questa parte è solo la posizione del computer da quel che vedo ecco, ora si sì che va meglio mamma mia adoro queste live perché boh, succede di tutto e di più succede ecco, com come l'ho detto è ricrasciato. Bene, oggi non crascia Anto, ma crascia bosco, stranamente. Non è ancora detto. Anto no. non è che. Vabbè, non è ancora detta, non tirarti pure tu i piedi. Cioè. State vuoi? E che piande? Ma cosa? Ma cosa stai. Cos'è quella roba è troca? Ma cos'è? No, i semi! Cosa? I semi di cosa? zucca eh, aspetta, ma non erano bianchi una volta questi qua sono già sgusciati ah, ah perché tu ti stanchi a sbucciare ovviamente ti si stancano no, le ti mani spazi. le mandibole lo so lo so sto, stavo scherzando ovviamente secondo te ma secondo te no, ringraziamo la mia connessione che Ogni tanto mi fa degli scherzetti. Fanno content, ste live. Lo so che fanno content. È il mi bello della bloccata. diretta, appunto. È il bello della diretta. Ecco perché molti streamer non fanno un cazzo. Si mettono a parlare del più del meno in live e poi quel che succede, succede. Perché fanno content. Hai ragione. Hai ragione. Fottutamente ragione. Anzi, gli altri della del, della. Cruma, della del, del gruppo, non so che fine abbiano fatto. Pariscono sempre di più persone vabbè anto lo sappiamo che tu ci sei sia in chat che qui anzi meno male che sei in chat così puoi moderare anche e tenere sotto controllo mh, i trolli trollini se così li vogliamo chiamare anzi io poi nel da qualche frattempo giorno, finisco non vedo anche frattini. il disegno ah è vero stai facendo un disegno su un tizio del bts credo Sì, è il di bts bene basta che non fai altre cose con quel disegno basta che non te lo bacio mm -hmm. no perché lei è talmente Se ci innamorata bella. di questi bts sì dimmi mi senti Peppe? siamo tutti bravi ragazzi qua non diceva a voi perché ogni tanto appa appaiono qualche profilo particolare che si mettono a dire cose un po troppo spinte ecco perché ho detto oh, meno male che c'è lei in chat e ci sono anche io, però quel che riesco a fare che non riesco a fare io riesce a fare lei e lei, posso dire che Anto sta diventando un cecchino in chat pronta a sono, non ci eliminare Tutta tutti i messaggi che posso essere ovunque madonna mia, e che Entriamo nella parte ma Bugo, Bugo dove? Bugo era a pranzo a pranzo a quest'ora! Uh, a cena, a cena. A pranzo! Ma che cazzo stai azzigando a pranzo? Non sa so più la condizione del tempo. Mi sa che ha, ha confuso le 9 di, di sera con le 9 di mattina. <ride> Mi immagino Anto che si sveglia mm. la mattina fa. Facciamo cena! Lui Così essere random. a cena. Ecco, grazie per averci ricordato. Mamma cioè, adesso avete scoperto con chi ho a che fare con una che non so che sostanze si prende anzi soprattutto oggi pomeriggio che se non usciranno certe frasi in chat certe frasi ma andiamo avanti andiamo avanti allora vi faccio leggere questo presunto questo messaggio che mi è arrivato su telegram e non è corto eh, è lungo è lungo pure, ci cioè, ha messo, messo d'impegno sto tizio. Oppure era un classico messaggio copia in colla. Oh, regghiaccio! Lo so che non si entrato per me, si è entrato per Bosco. Grazie mille. Grazie mille. Allora, questo no. in questione si chiama Sorry. Joseph McClain. O McClain, <ride> come cazzo si legge? Ecco. Il messaggio inizia così. Mi scusi, Giuseppe. Sono, sono stato alla ricerca di qualcuno con questo cognome ovvero con il mio guarda caso quindi quando ho visto il tuo nome sono stato spinto a contattarti e vedere come possiamo aiutarci a vicenda sì aiutarti a, a te Testa lì. bene non posso dire altre robe perché avrei tante cose da dire a questo tizio bravo che vuole aiutare la gente ad avere ma 5 milioni di dollari ma, ma che mi dici non credo tu ti sei messa a scrivere questo bordello di messaggio, Anto. Non è da te. No. saluto io. Va bene, vabbè Quando vuoi, puoi venire, tranquilla. Allora, dove ero rimasto? Ecco qua. Il mio nome è il signor Josephine... McLaglin, il signor, vabbè, sto lavorando con la banca di Dubai, guarda caso, con la banca di Dubai, poi se vado a cercare sto tizio, anzi lo vado a cercare dopo, credo che sia desiderio di Dio che io incontri te adesso, cioè quindi se mi ha mandato ieri il messaggio voleva che in quel istante sarei stato a Dubai, aspetta, aspetta. Sto avendo un'importante discussione da fare che desidero condividere con voi. Ah, mo' dalla prima persona siamo passati alla terza persona. Così, a random, a buffo. Non ho parole. A buffo. Cioè, dalla prima alla terza persona, in un attimo. Non allora, è finito. Che credo ti interesserà? Perché in relazione al tuo cognome e ne trarrai beneficio? Certo. Poi io ti sgancerò i soldi per aprire questo conto bancario... E questi soldi, ciao, mi salutano. Che poi non ce li ho questi soldi. Un defunto dottor Dean, cognome, ovviamente, ha messo il mio di cognome. Giustamente, un cittadino del suo paese, non è vero perché non esiste un dottor Dean, che io sappia, se no me l'avrebbero già detto. Poi se esiste veramente, non può essere parente mio. Aveva depositato. Avevo un deposito fisso presso la, la mia banca nel gennaio 2006 per 36 mesi di calendario. Cioè questa è andata a Dubai a depositare questi soldi. Del valore di USA, 5 .500 dollari USA. La data di scadenza di questo contratto di deposito era la, la, la 16 gennaio 2009. La 16 gennaio 2009. Questo si vede che era tradotto dall'inglese all'italiano. O culo, con Google traduttore sicuramente. Ma di sicuro. Dimmi tutto, pappa. Vuoi dire una cosa per me? Ma che te devo dire? Anzi, benvenuto in live prima di tutto. E grazie per il follow, grazie mille. Anzi, mi raccomando, condividete la live, perché qui si discuterà tanto, tanto, tanto. Allora, siamo rimasti che il contratto scadeva la 16 gennaio 2009. Bene. Purtroppo il dottor Diem è stato tra le vittime del terremoto del 27 maggio 2006 a Yawa, in Indonesia, che ha ucciso oltre 5.000 persone. Era in Indonesia per un maggio d'affari, ed è così che ha incontrato la sua fine. Poraccio! E che cazzo? Uno va lì per fare il terremoto d'affari e ci muore col terremoto. Non puzza un po' questa storia? Eh, oh. un po' parecchio. Ecco, un po' parecchio, vabbè. Pure tu con l'italiano. Ma tanto sappiamo che tu sei anto. Io posso sono anto. Puoi dire Yamete kudasai. Non so il giapponese, però spero di averlo detto bene. Se bannabile mi dissocio signore di Twitch. Non volevo, mi hanno detto di dire questa parola che io non conoscevo. Ma andiamo avanti. Siamo rimasti qui al terremoto del 2006. Sì, 2007, ma nel 2006. Oh? Mamma. la direzione della mia banca deve ancora sapere della sua morte. Lo sapevo perché era un mio amico, e io sono il suo contabile. Così a random è diventato amico. A random, no, va vabbè. bene, va bene. Il dottor Dean non ha menzionato alcun next of kin quando il conto è stato aperto e il dottor Dean non era sposato e non aveva figli. La scorsa settimana la mia direzione della banca mi ha chiesto di dare istruzioni su come fare con i suoi fondi e rinnovare il contratto. So che succederà ed è per questo che ho cercato un mezzo per gestire la situazione. Telegram, giustamente, Telegram. Perché se i miei direttori di banca sapessero che il dottor Dean è morto e non hanno alcun erede, perderanno i fondi per uso personale. Ah, prenderanno i fondi per uso personale. Cioè, quindi i fondi se li intascheranno quelli della banca. <ride> non credo funzioni così nelle banche. Se uno muore, e non ha eredi. Che io sappia. Però questa è una tecnica per dire: o ti prendi questi soldi, o ci li fottiamo noi. però in realtà quei soldi non esistono. No. Eh? Eh? volevo che si valigetta con 5 milioni di dollari uh, ah, e quindi non voglio che ciò accada ecco perché quando ho visto il tuo cognome ero felice e ora sto cercando la tua collaborazione per prenderti come next kin here al conto dal momento che hai lo stesso cognome con lui e la mia banca centrale rilascerà il conto a tu non a te a tu Grazie per l'italiano. Un dizionario poteva essere utile. Eh? Non ci sono rischi coinvolti? Tra virgolette. La transazione verrà eseguita in base a un, un accordo legittimo che proteggerà te e me da qualsiasi violazione della legge. È meglio reclamare i soldi piuttosto che permettere ai direttori di banca di possederli. Sono già ricchi. Eh, ma non era lui un direttore di banca? Quindi sta, si sta infamando da... Solo praticamente non sono una persona avida. Quindi suggerisco di condividere i fondi a cui equamente 50 e 50 entrambi le parti. E qui arriva la truffa, signori. Prima ti dicono che devi ricevere questi soldi. E poi cosa ti dicono? Di condividere i fondi 50 e 50. Quindi, in realtà, tu avrai invece di 5.5.50.0. Ne avrai 3.000 e qualcosa. Ah, non che 3.000, che cazzo sono? Di 3 milioni di dollari. Se vogliamo metterla. Visto che sono 50 e 50. La mia quota mi aiuterà ad avviare la mia azienda, che è stato il mio sogno. Ma che cazzo di azienda devi attivare se tu fai lavori in una banca? Credo che i soldi ce l'hai. Cioè, sta cambiando la storia in poche righe. In poche righe cioè prima dice no prima dice benissimo qua uh, c'è cioè la direzione della mia banca la direzione della mia banca e poi qua dice la quota mi aiuterà ad avviare la mia azienda che è stato il mio sogno si decida si decida la banca o ha finito appunto buonasera oh buonasera chi è Seri buonasera Stiamo leggendo il messaggio truffa che mi è arrivato su Telegram. Cioè, ci rendiamo conto. E mi concluda questo messaggio dicendo fammi sapere la tua opinione su questo. Ho altro da scriverti sui dettagli una volta che avrò ricevuto la tua risposta urgente tramite il mio dirizio email personale. Per favore, lascia che questo segreto rimanga solo tra noi due. Signori, questo segreto... E' sul web adesso! Sei stato fottuto, signor Joseph McLaglin! Sei stato pepizzato! Volevi fregarmi! Volevi fregarmi! E adesso vado a cercare il nome di questo tizio, di questo Joseph, e scopriremo la verità una volta per tutte. Sembra che Andre per essere buggato. Sembravi su allora. catfish. No, non è catfish. Anzi, non c'entra granché con catfish. È una truffa. È ben diverso da un catfish. No! Allora, cosa ho scoperto? Andiamo a cercare il tizio. Sembravi catfish. Ah. Allora, vediamo sto tizio. Chi mi appare. Allora, Wikipedia... Cosa uscirà da questo Wikipedia di questo tizio, Joseph McLaglin? È un direttore di banca? Vuole aprire la sua azienda? Cosa vorrà fare questo tizio? Cosa? Bene. Wikipedia dice... Dice... Allora, arrivano questi riferimenti da questo Joseph McLaglin. Joe McLaglin, calciatore, scrittore sportivo... Uh, gioca nel football americano un altro Joe poi Joseph M. McLaglin uh, morto nel 2013 nell'accademia americana quindi c'entra qualcosa con il militare un altro politico della Pennsylvania morto nel 1926 poi ancora politico del Michigan nel 1932 e questo è un altro questi sono tutti questi Joseph McLaglin tutti questi qua che hanno lo stesso nome e cognome come l'ho sgamato io eh, come l'ho sgamato no, no, no. poi un altro Joseph McLaglin è politico della North Carolina nato nel 1954 quindi con la banca non c'entra un cazzo e l'ultimo morto nel 1999 eh, che aveva un tenore islandese con questo Joseph Locke ah. Ah, no, vabbè. vabbè, questo tizio che è morto nel 99 quindi adesso tizio che mi ha mandato il messaggio su telegram tizio che mi ha mandato il messaggio su telegram chi cazzo sei? chi cazzo sei veramente? Eh, wow, io sapevo ma chi sei veramente? c'è porco il demonio eh Peppe te l'ho detto sono io Certo, ci credo e come, Anto. Mm, non mi immagino nemmeno te che cerchi un nome di una persona su internet per truffare la gente. Mm, no. Anzi, se, se fossi stata tu si doveva scoprire. Eh no, ti è andata male perché non so. io. Aspetta, un attimo che aggiorno un po' il titolo. Eh... Uh... bello suo titolo vai. quindi quindi eh, mi, ha dato pure le mail, mi ha dato pure le mail cioè mi ha dato le mail per rispondere perché voleva all'istante anzi no non è finito il messaggio mi ha scritto buona giornata e che Dio vi benedica anticipare la tua comunicazione signor Joseph McLaglin. una volta questa roba gli mandavano tramite mail questi, questi, queste truffe presunte truffe a li regola, mandavano tutti sì. tramite email poi hanno deciso bene di cercare su telegram perché si sa che su telegram non tutto arriva per caso anzi mi è sembrato un po' strano strano che non mi hanno contattato ancora per email cioè è il mio primo messaggio truffa il mio primo messaggio truffa le comiche signori le comiche Veramente, non ho parole. Non ho parole perché Che, gli risponde. che cosa? Che detto Andrea, <ride> bloccato? Sì. eppure pure strano, anto oggi non ti blocchi, non so. Sarà perché sì. Io tipo vi vedo bloccate tutte e due. Ah, e ora ti sei mosso. No, io, io sono rimasto così fermo per qualche secondo. No, di che. parlavi, parlavi, non, cioè la bocca invece era ferma. Vabbè, Vabbè sono cose che succedono. Ecco, è, è crashato, è crashato. Grazie <ride> mille per essere crashato. Grazie mille per essere crashato. Arrivederci. Di solito dici, grazie mille per il follower, in questo caso. <ride> grazie mille per essere crashato vabbè sono cose che succedono sono cose che succedono cioè addirittura arrivarmi questi messaggi cioè, io non lo so anzi non lo so se eliminarlo o tenerlo lì come cimelio questo messaggio perché la voglio mandare a qualcuno che se ne intende di truffe niente Andrea oggi non è giornata che dici e eh no perché ora che se riesco oggi o domani se vai live questo tizio entro nel suo telegram e gli mando questa cosa perché veramente eh, eh, le comiche le comiche lo, lo, lo voglio mandare perché voglio che vengano sgamati una volta per tutti questi tizi devono essere sgamati una volta per tutte non mi sembra eh. giusto che si faccia così. Cioè, non mi sembra giusto. Non so che dire. Non so che dire giustamente. Ti trovi un messaggio del genere, così arrivato a caso. Cioè, che poi tutto non arriva per caso, però questa volta... è. Anzi, secondo me questo tizio si aspettava che io avessi risposto, dopo aver visto quella somma abnorme, sicuramente, perché io so come funziona la mente loro. Sì, di sicuro. Che, sì, avrebbe visto la mia risposta, mi avrebbe mandato tutti i dati per mandare i soldi, io avrei mandato un botto di soldi, un pozzo di soldi, e poi sarei rimasto con le mani in mano. Non so se tu c'eri, tanto l'altra volta quando abbiamo visto quel quell'intervista sulla Iene del tizio che veniva truffato, dove ha dato, un, non so, 2.000, 2000 euro di, di soldi a sto tizio. Mi sembra di sì. Praticamente la stessa cosa mi è successo. Mi sembra che c'è. La stessa identica cosa. Solo che io non ho fatto niente. Il tizio invece nell'intervista ha continuato perché pensava che veramente eh, arrivassero quei soldi. Eh... And Andrea ci sei in chat, ci sei. Meno male che ci sei in chat. <ride> Andrea ci sei in chat. No, perché gli altri sono scomparsi dalla chat, quindi. E sì, quindi. ma sono che... Ma, ma fai conto anche su, anche su TikTok? Eh? Che cosa? Fai conto che... No, questa cosa qui è che spariscono. E perché Vabbè. praticamente... Ma è, è strano a me ultimamente fanno così perché prima qualcuno e qualcuno rimaneva. No, ma di solito tipo al mio leader appena entra nella live gli ne arrivano, che ne so, minimo 15 persone, dalle 15 persone mm. in su. E, eh sì. A, tipo appena apertono. Poi vabbè, verso la fine rimaniamo qui 9-10, quelli diciamo più attaccati. E... Vabbè sì, mi sembra più che giusto. E poi? No, non mi dire che anche tu mi vuoi abbandonare, Anto. No, mi sono bloccata. Ok. Dai, e invece, tipo, ieri... All'inizio sono entrati tipo, due persone, due o tre persone. Ho detto, come devi fare con, con ASICS? Come ASICS? E chi è ASICS? Ah, sì! ASICS, se non erro, l'ho visto da un altro streamer che... Guardava questi video che rispondeva a questi messaggi. Truffa. È vero, è vero, non mi, ricordo, mi ricordo che era lui, mi sembra questo Asics, che rispondeva ai messaggi truffa. Ma voglio fare in diretta, raga. Ditemi e io rispondo a questi messaggi. Sì. Che poi ha mandato sì. un link. Un link per, diciamo, scoprire la sua posizione. Sì, è vero. Me lo ricordo adesso perché me l'ha fatto vedere un altro streamer uh, i, i, questi video voi ditemi lo dobbiamo rispondere in live però mi, mi suggerite voi cosa devo rispondere sinceramente perché non so nemmeno che cacchio li devo dire a sto tizio con tutta sincerità no vabbè eh. se Dobbiamo creare una risposta ad hoc nel caso, cioè. Mandala a cagare, non sarebbe malvagio l'idea. Non sarebbe malvagio l'idea. Mm, cosa potrei chiedere? Oddio. Mm, non voglio rischiare. Sinceramente. Dovrei crearmi un'email. Mm. Si potrà fare. Si potrà fare. Eh, io in realtà non mio... sono esperto come lui nel rispondere sinceramente mm. Mm. no mi ha dato una bella idea però adesso stavo pensando se è fattibile o meno perché mi sembra un po' infattibile eh. conoscendomi non voglio rischiare non voglio rischiare, però... No. La mezzidea, la mezzidea. Oh, Poteva no. venire. Sì, ma... ma fallo, voglio, fallo voglio vada... vi... Ah no, non c'è nemmeno il numero telefonico, è vero, perché non si vede il numero telefonico su Telegram. Aspetta. Ah uh, oh, no. si vede... Se no, è perché... Ecco, eh, quello è il problema. Quello è il problema. Cioè, aspetta ma è un profilo particolare perché lui c'è anche il link del profilo risulta un link nelle info prova a vedere Prova a andarci di un telegram e mi appare un gruppo telegram hashtag 92 dove ci sono foto di coreani che cazzo? Veramente, non sto scherzando. Mi è apparsa una foto di Coreani. Sto sincero. Ma te lo faccio vedere. Mi è apparso questo nel link che ho cliccato. La specie si appare. Ecco. Aspetta. Mi è apparso attimo. questa roba. Mi è apparso questa roba. Questo mi sa che è... Ma cos'è appazzo... BTS? Mi ha pazzo lui in questo canale con un iscritto vai... poi. Fermo? Che no! No vabbè. No. Cioè ti rendi conto dal profilo di sto tizio nelle info ci ha messo questo link. Riesce a mandarmi il link. Eh, sì, in teoria se riesco. è cioè, proprio assurdo. C'è no, un sito che è simile a Instagram dove praticamente uh, no, lo è lo Telegram, metto, è Telegram. No. telegram il link tranquillamente oh, ok se ci riesci mandamelo sempre su telegram volendo cioè, non, non, non mi sembra oh, normale vabbè. volevo vedere se è proprio uno dei bts mi sa di sì però è uno dei bts perché sotto stava scritto la descrizione che poi c'è un e iscritto no vabbè, no, vabbè. sì Oh, te l'ho detto io che ha è Gino di BTR. Sì, ma cosa c'entra questo tizio che mi ha mandato, che, che ha messo nel, nell'info questo lì? Cosa c'è di nascosto in questo tizio? Cosa c'è di nascosto? Cosa ci vuole nascondere questo lui? Joseph? Beh, non credo. Dalla foto mm. una bella foto, a quanto pare il tizio in questione dovrebbe essere lui classica foto presa da internet cioè anzi perché non andiamo a fare una ricerca ricerca di immagine su google mamma mia Oh, catfish mi, mi sta imparando tanto ah mi ha trovato semplicemente a Hong Kong lo sfondo del tizio mi ha trovato nulla di che mi ha trovato semplicemente a Hong Kong. Non mi ha trovato il tizio in questione. Non so che dire, non so che dire, sinceramente. Sinceramente. Sono rimasto senza parole. Vorrei rispondergli in teoria, però... Sono un po'... E poi perché ha messo... Perché poi ha messo la foto di, di uno dei BTS, guarda caso? No, ha messo il link del, ca del canale. Dove ci Beh, sono la foto Ma c'era un iscritto, c'era un iscritto e basta. E chi è così iscritto? No. Ma è assurdo, c'è, cioè, è assurdo. Che sicuramente questo messaggio sarà scritto con un traduttore dall'inglese all'italiano ma non so sicuro sono sicuro io aspetta adesso controllo se si può vedere Ah non è vero, nei canali non si può vedere l'iscritto è vero mi dimentico sempre questa roba vabbè vabbè sono dettagli quindi se un giorno vorremmo rispondere a questo tizio preparatevi il messaggio che dovremmo inviarlo perché secondo me potrebbe uscire un grande format. Rispondiamo agli hacker. Sarà un yeah. format che tutti ci invidieranno. Sarà la cosa più ambita. Anzi, devo prendere spunto anche da ASICS per alcune cose. Devo imparare un po' le tecniche. Mm. Andiamo a vedere quanti altri col mio cognome esistono su Telegram. Perché sicuro l'avrà mandato a tutti quelli col mio cognome, sicuro. Dicendo che cercava proprio me. Sempre se questo tizio non aveva fissato già il mio profilo. Vabbò. Vabbò. Questo io che ho messo il, il cognome, ma lo dovevo mettere per questioni di lavoro, perché Telegram lo utilizzavo per il lavoro che già avevo, quindi. Non so che dire, follettine e follettine, non so che dire. Sono sicuro che qual a qualcuno prima o poi arriverà una Ma messaggio la cosa piano, bella se sai no... qual è? Sì, dimmi. Sai qual è? Che ti ho qual detto è? che ragina è di BTS. Mm. Ma lo sai che sta facendo proprio lui? Guarda caso, guarda caso. Tutto succede per caso. Cioè, Ma io do... Se, senza parole, senza parole. C'è cioè, senza parole. Il bello non è che diciamo ti fa capire precisamente quel che succede ti ha spiegato sì, una parte della storia che questo tizio è morto durante questo terremoto questa roba però però allo stesso tempo anche, eh, ha detto che anche lui vuole i soldi allo stesso tempo che cioè, vuole fare metà e metà quando in realtà comunque ragazzi, ragazzi no non sono io che cosa No, quel, quel messaggio là non l'ho mandato io anche perché è troppo lunga da scrivere. Ma è ovvio che non sei tu, Anto! Si doveva capire se ne fossi stata tu, cioè. E Noi anche perché. L'abbiamo abbiamo sgamato, sgamato il tizio, possiamo dire. Almeno dalle ricerche troppo... di Google non esce niente di banche, robe varie. Poi non mi ha dato nemmeno il nome della banca, mi ha detto solo la banca che c'è a Dubai. Come se ce ne fosse una? Sicuramente, sì, ce n'è una, guarda. Ma che condoglianze che nemmeno conosco, sto tizio veramente. Lo vorrei mandare alla polizia postale sto messaggio: farlo rintracciare, anche se sarà difficile rintracciarlo. Sto tizio perché sicuramente avrà uno di quei profili useggetta che li utilizza una volta e poi lo lascia nel dimenticatoio. Anche se, e eh no, loro sono troppo furbi. Non tutti, però. Perché, da, da quel che mi ricordo, dal video di ASICS un tizio è stato sgamato. Altri tizi invece non volevano cliccare sul link per paura di essere sgamati. Eh, quindi dobbiamo trovare qualcuno che sa fare quei, quelle cose dove si rintracciano le, le persone. Almeno riusciremo a capire. Ma sì, tanto a me non me ne frega una ceppa di quel tizio, sinceramente. Mm. Sono sincero, non me ne frega una ceppa. Vabbè, ah ma era divertente. Sì, era divertente, diciamo. Anzi, era abbastanza nonsense Perché prima dice di essere direttore della banca, perché dice della mia banca, poi una certa fa: "Eh, ma quei soldi mi sarebbero utili per realizzare il mio sogno, a ah, ah, tizio se vuoi i soldi, non chiederli così. C'è gente che lo fa molto più no. spuro, spudoraticamente tramite le live. Quindi, <ride> quindi, perché rischiare?